Buon pomeriggio, eccoci qua, grazie per essere venuti a questo dibattito-discussione, eh, il libro lo avete visto, lo conoscete, grazie Sandro Veronesi, grazie Edoardo De Angelis, e faccio una brevissima sinossi di questo libro che vi dico subito, è un libro patriottico, lo dicevamo prima di, di entrare... Qui nella sala per discuterne, patriottico in un senso che non corrisponde al sentire di oggi. Patriottico, nel senso che appunto esalta quelli che sono, sono stati i valori fondamentali del nostro essere italiani e sui quali abbiamo costruito l'Italia con i suoi valori civici e repubblicani nel 1948, quando è nata la nostra Costituzione sulle macerie del fascismo e della guerra. E il libro racconta appunto le vicende del, del comandante Salvatore Todaro, non so se voi conoscete la storia, io personalmente non la conoscevo, è stato veramente commovente ripercorrere le tappe di questo soldato, lo dico proprio rapidissimamente, poi Entriamo subito nel vivo. Eh, Salvatore Todaro era un comandante di, di sommergibili eh, nella seconda guerra mondiale, eh, subisce prima eh, di imbarcarsi sul sommergibile Cappellini. Un, un, un grave ferimento in un'altra missione militare quindi busto di ferro e nonostante questo va, continua e il, il 28 di settembre si imbarca sul suo sommergibile Cappellini e inizia una missione militare eh, parte eh, attraverso lo stretto di Gibraltar e si avventura nell'oceano atlantico varie vicissitudini Bombardamenti, bombe che colpiscono il sommergibile uh, in profondità, incontri con i caccia inglesi, infine l'incontro fatale con una nave um, di non chiara matrice, eh, il, il comandante decide, capisce che è una nave che ha una missione forse militare la colpisce con i suoi con i suoi siluri, scusatemi, la nave affonda e, e, e il comandante Todaro fa una cosa che eh, in un tempo di guerra non esisterebbe e nessuno avrebbe mai fatto, e cioè dopo aver affondato quella nave si preoccupa di salvare eh, le persone che ci navigavano sopra. Si scopre poi che è una nave belga per l'appunto, si scopre ancora più tardi che quella nave effettivamente trasportava materiali utili alla, alla, alla guerra, in quel caso del nostro nemico, ma insomma mh, arrivo rapidamente all'epilogo, eh, aspetto più straordinariamente sorprendente ed edificante della vicenda di, di Todaro appunto che, che dopo aver salvato Dopo aver bombardato e affondato quella nave, salva l'equipaggio e la parte finale è questo incontro e questo saluto lì davvero commovente con, con l'equipaggio della nave belga. Eh, un saluto, poi ne parliamo insomma, è però il saluto tra, tra militari è di straordinaria intensità. E si conclude appunto con, con le considerazioni che fa Todaro rispetto alle domande che gli fa il comandante dell'altra nave perché ci ha salvato e lui gli risponde perché siamo italiani. Ecco adesso poi mh, ve l'ho detta in maniera molto molto rapida naturalmente questa storia ha una valenza uh, di straordinario interesse, non solo appunto storico, storiografico, ma anche etico-morale rispetto alle vicende che stiamo attraversando. E quindi in questa premessa lo dico perché poi è il tema che mi piacerà sviluppare sia con Sandro che con Edoardo. Però intanto vorrei che Sandro, lo fa nell'introduzione al libro, ci raccontasse come com com gli è, vi è venuta l'idea di scriverlo e di fare poi, eh, o prima, un film, tra l'altro è quello il cui protagonista sarà Pierfrancesco Favino. Sandro, a te, poi sentiamo Eduardo. Allora, era l'estate del 2018 e insieme ad altre persone con cui febbrilmente ci sentivamo e ci scrivevamo, eravamo tutti d'accordo che appunto quello che stava succedendo non ci rappresentava come italiani. Ehm, stava succedendo che non solo eh, venivano eh, sfruttati gli accordi fatti precedentemente dai governi precedenti con la Libia per eh, trattenere anche nei lager eh, i migranti, ma eh, le imbarcazioni in difficoltà, insomma lo sapete, venivano accompagnate con, con de degli slogan, ma non lanciati dall'ultimo che passava per strada, bensì ministeriali che erano la pacchia è finita, la crociera, buon appetito ai pesci e, e questa reazione produsse niente, produsse un, un innervosimento collettivo e collettivo significa proprio collettivo perché per la prima volta vita mia io mi sono, non solo eh, ho fatto l'attivista, ma mi sono messo a capo di un movimento sono stato io a fomentare questo, questo abbaio continuo che, che ci scambiavamo in una chat nella quale poi ogni tanto arrivavano le notizie dalle ONG, naturalmente erano sempre brutte notizie perché venivano fermate, venivano ispezionate, venivano boicottate, venivano accusate, venivano diffamate. E, e, e noi mh, eravamo un certo numero di scrittori registi, giornalisti eh, cercavamo di trovare un modo no? di, di, di, di rispondere e, però a, con quello che era il nostro mestiere quindi scrivere, testimoniare metterci il corpo però poi continuare a fare quello che si faceva per cui magari alcuni avevano anche avuto la fortuna di incontrare un pubblico molto vasto e quindi avevano anche la possibilità a questo pubblico di dare una versione su cosa fosse essere italiani. E, e, e intendo una cosa che poi magari ridirà meglio lui, perché è stato lui a coglierla nella frase di Todaro: Siamo italiani, quel siamo italiani, detto a un belga, al belga è suonato come siamo belgi. Il fatto che questo Siamo Italiani non l'abbia detto con, con l'alterigia di chi dice io sono superiore a te, no? ha fatto risuonare il patriottismo in tutti. Come vedremo poi, insomma, questa bolla che Todaro ha creato ha salvato anche i, i nemici, anche gli inglesi che poi quando lo intercettano lo lasciano passare. Perché siamo inglesi. Capito? Quindi è un, siamo italiani nel quale mi riconosco molto perché non è sovranismo, è siamo quello che siamo. Siamo duemila anni di storia, come ce l'ha anche il Belgio, come ce l'ha anche l'Inghilterra e insomma in quell'essere italiani frustrati esce un giorno una, un, un, un pezzo di Nello Scavo, io ricomincio a conoscere Nello Scavo, adesso ovviamente è sotto protezione perché è uno che fa veramente il suo mestiere e quindi rischia, però eh, Nello Scavo riporta con, compiutamente su avvenire eh, un gesto altrettanto coraggioso in quel momento quanto fu il gesto di Todaro di Giovanni Pettorino, ammiraglio della Guardia Costiera in quel momento comandante della Guardia Costiera che in occasione della 123 ricorrenza della fondazione della Guardia Costiera uscendo dal discorso che aveva consegnato alla stampa aveva scritto e consegnato, c'erano le autorità, non so se c'era addirittura Salvini e, uscendo da quel discorso e abbraccio in particolare ai suoi uomini che erano particolarmente confusi da, da, da, dal dover negli ultimi mesi cambiare proprio completamente comportamento prima soccorrevano, adesso non potevano più soccorrere nella zona sad, dovevano lasciare fare, polemizzare, i maltesi i libici ma lo dice anche a, a, alle autorità presenti responsabili anche di questo cambio di rotta, ricordiamoci che noi siamo la marina italiana, quindi ci siamo la marina di Salvatore Todaro, e riassunse in breve la vicenda di Todaro, non certo per i suoi, perché Todaro nel mondo militare è molto conosciuto, medaglia d'oro, due d'argento, tre di bronzo, sembra Federica Pellegrini, al, al valor militare, è morto due anni dopo questa vicenda, in mare, non certo per i suoi, ma per le autorità, non dimentichiamoci chi era Todaro e la nello scavo lo riporta completamente, lui lo legge, mi chiama e dice questa storia, per le ragioni che poi lui dirà, oltre al fatto che era esattamente ciò che pensavamo di dover fare, no? in quel momento, ma poi è quello che dovevamo fare, era anche trovarci una nostra motivazione, e non soltanto brandire Todaro per, per contrastare un fenomeno così Volgare, come quello che si stava verificando, ma anche andare in fondo a questo personaggio, perché eh, siamo persone che devono fare un lavoro creativo, non possiamo limitarci soltanto a sbandierare le cose. E lui aveva trovato subito una chiave per interpretare quel gesto in senso assoluto e non solo legato all'attualità. Quindi sì, voglio, fa fa voglio farci un film che in quel momento insomma, sembrava un bel, un bel impegno, perché è un film di guerra, questo film, è stato girato non è finito però è stato fatto ma in quel momento a me sembrò ho detto va bene va bene sì scriviamo la sceneggiatura ma la cosa che proprio fu un ditone puntato su quel progetto fu scoprire che in quella chat che avevo messo su così come si invita la gente a, a, a un compleanno avevo preso tutti quelli che conoscevo io e che mi sembrava fossero sensibili. C'era una ragazza, una, don una donna, che io conosco da tanto tempo, eh, che si chiama Jansbin Barabadi e che fa la promotrice di gruppi musicali, per lo più in Toscana, Livornese, e che sapevo essere una, insomma, infatti anche lei si era messa lì soprattutto a organizzare la lista degli imbarchi perché ci volevamo imbarcare. Nelle... E un giorno lei mi contatta privatamente, mi dice, ma pensi che posso postare questo nella chat? Ed era un articolo da lei, ispirato sulla cronaca di Livorno del Tirreno, nel quale si parlava di suo nonno, e suo nonno era Salvatore Todaro. Io <ride> ho detto, scusami, abbi pazienza, dillo un po', questa roba qua, poi ho chiamato lui, e, e tre giorni dopo eh, i bauli del nonno eh, venivano aperti, perché lei viveva ancora nella casa, vive nella casa dove Todaro è, è vissuto fino a che non è morto a Livorno e dentro questi bauli c'era il Todaro privato e nel Todaro privato abbiamo trovato il vero Todaro perché abbiamo capito che lui era un guerriero anche nonostante un tenero amore per la moglie, per questo figlio piccolo, eh, era comunque un uomo votato. Alla morte probabilmente, fedelissimo al suo re, non era fascista, era monarchico, ma era, era, era il re gli ordinava di combattere per lo Stato fascista e lui lo faceva. Era un assaltatore, ma era anche un uomo di grande tenerezza e di grandi interessi. Spaziavano dallo yoga all'occultismo, studiava il farsi da solo, la lingua persiana. Uno dice perché. La sua figlia, che lui non ha mai conosciuto, la mamma della mia amica, ha sposato un ingegnere iraniano, ecco perché la mia amica si chiama Barabadi. E, e, e il, il suo padre, che non l'ha mai conosciuta, quella lingua l'aveva studiata. Aveva, era, era conosciuto ne, ne, nell'ambiente della marina militare, soprattutto i suoi sottoposti, come un uomo che aveva poteri divinatori, che in che indovinava sempre a quale profondità dovevi passare per scansare le bombe di profondità, che sceglieva bene e in certi casi in guerra è proprio una scelta binaria, 0-1, se sbagli sei morto, e lui riportava sempre a casa l'equipaggio, eccetera. Quindi abbiamo visto dentro questi bauli eh, quello che i libri che si sono occupati di Todaro e della sua vicenda non avevano potuto vedere e questo ha dato corpo ovviamente al personaggio al progetto del film e poi diremo come si è passati dalla sceneggiatura al romanzo e come di nuovo dal romanzo poi alla sceneggiatura. Sì, allora come, come ha spiegato Sandro, già da qui si capiscono quanti fili il destino alla fine abbia intrecciato no? per arrivare a questo libro e al tuo film, Edoardo. E faccio anche a te la domanda che abbiamo fatto adesso a Sandro. Perché Todaro? Cosa ti ha colpito? E com'è stato, com'è tuttora, nel girare il film rivivendo la sua straordinaria avventura? Io no, desideravo fare un film che parlasse di forza. Ero disgustato, come sono disgustato tuttora, da un'idea di forza che vedevo attorno a me declinata nel senso della sovraffazione, della prepotenza e dell'angheria. Quindi quando mi sono imbattuto in questa storia, che mi ha fatto vedere come l'uomo veramente forte è quello capace di tendere la mano al più debole, ho pensato che questa fosse l'incarnazione più pulita, più cristallina dell'idea di forza che io stavo cercando per, per il mio film. In più, questa storia mi ha riconciliato con, con l'idea... Con la mia identità nazionale, io sono un uomo del sud, uh, qua stiamo proprio come dire, nella terra che ha che, che annesso le, i territori del sud e poi a un certo punto hanno detto che, che l'Italia era stata unificata, uh, non ci ho mai creduto a questa vicenda però ho sempre creduto al fatto che gli italiani esistessero davvero pur nel nella loro natura di, di crogiolo, di bordello meraviglioso e putrido, nella loro natura così indifferente, nelle loro caratteristiche così eterogenee in quanto a lingua, cultura, temperamento. Ecco, gli italiani secondo me esistevano ed esistono. E anche questa declinazione di esseri italiani che all'epoca imperava e adesso non è del tutto estirpata, mi disgustava tutto la mia vita non mi piace l'idea che un italiano debba essere qualcuno che, che costruisce i muri per rintanarsi dentro la propria nazione non mi piace l'idea che un italiano debba essere qualcuno eh, insensibile davanti alla morte di qualcun altro non mi piace nemmeno l'idea dell'accoglienza eh, a tutto spiano mi piace invece laddove sto l'idea di Piacere, è un, un, come dire, riguarda un godimento profondo invece un, un comandante che va in guerra cannoneggia in e affonda il nemico senza paura e senza pietà però poi l'uomo lo salva ecco l'idea di un uomo forte che non inferisce contro il nemico non si tira indietro davanti ai suoi obblighi di soldato ma non inferisce davanti, sul nemico inerme, perché quell'individuo, una volta che ha perso, una volta che è stato sconfitto, è un uomo, deve essere salvato, se, eh, se non c'è ne, nessun altro motivo di inferire su di lui. Ecco, perciò, trovo che la vicenda di Salvatore Todoro sia la perfetta incarnazione di un uomo forte italiano, che porta su di sé il peso leggerissimo di 2000 anni di storia di civiltà ecco eh, poi torniamo perché è il cuore del del, del libro, del racconto e anche vorrei della nostra discussione alla questione di salvare o non salvare le vite in mare ma evidentemente neanche solo in mare però prima vorrei ancora soffermarmi sull'Italia perché il, il, il libro e il racconto sono articolati attraverso le voci dei vari protagonisti che si trovano a bordo di questo sommergibile Cappellini. Le, le, le parole più belle e più intense sono quelle ovviamente del comandante, quando si rivolge a sua moglierina, e ci sono le, le frasi davvero più commoventi, lo dico senza... lo raccontavo... A loro prima di entrare qui, ma insomma in più di un punto del libro mi sono sinceramente commosso. Poi però ci sono tutti gli altri, c'è Anna l'infermiera che è siciliana, Marcon l'aiutante di bordo che viene dal Veneto, Ogni, o, ciascuno di questi parla col suo tende a parlare col suo dialetto, no e, e poi c'è Schiassi il marconista, Spumpo e Gigino il cuoco che è napoletano, Mulargia che è sardo, insomma... In questo sommergibile c'è davvero l'Italia e la cosa bella è che ovviamente eh, il comandante governa il suo sommergibile da guerriero e da comandante qual è, e però a bordo di questo sommergibile eh, appunto, si sentono tutti ugualmente italiani, intanto ne riconoscono non soltanto la superiorità gerarchica ma anche mh, quella etico-morale se vogliamo. E, e però ecco si respira nel, nel crogiolo di culture e di, e di dialetti che ci sono sul sommergibile eh, un'Italia, e questo voglio chiedere a Sandro adesso, che oggi faccio fatica a ritrovare, sbaglio? È la guerra che unisce in quel modo? No, eh, forse questo, no. no forse io sì. credo, allora, anche allora era la guerra, perché la guerra porta, almeno con quei ragazzi lì, porta con sé la lingua italiana. La lingua italiana è la lingua degli ordini, bisogna conoscerla. Loro la conoscono per questo, non la parlano. Tra di loro parlano nei loro dialetti e quindi eh, naturalmente un, tr un trentino e un uh, siciliano non parlano. Tranne che se uno deve dare l'ordine all'altro. E nei sommergibili in particolare, eh, il momento veramente duro per questi qua è la lunga navigazione per il Mediterraneo o i lunghi giorni in Atlantico dove non incontri nessuno. Quello era veramente la cosa abbrutente, la cosa che viene, e l'abbiamo visto e trovato nelle, nelle cronache di tanti sommergibilisti che dicono che proprio la guerra portava almeno... Il combattimento, sono morti quasi tutti i sommergibilisti italiani, eh? diciamolo, però loro lo sapevano e se non lo sapevano, c'avevano l'incoscienza dei ragazzi di vent'anni, però quello era il momento in cui erano italiani. C'era una lingua sola, che era quella del comando, la catena di comando, non c'erano dialetti, non c'erano lingue. Il resto è comprimerlo dentro questa specie di, di, di, di... Guardate, era lungo 70 metri, ma era largo 3. E poi di questi 70 metri più della metà erano occupati da, da apparati, per cui erano proprio compressi lì dentro. E quando c'era l'ordine, allora si stava in ordine ed era l'Italia. Quando non c'erano ordini, perché c'era soltanto... Era una malaria, viene detto da, da molti di questi personaggi. Allora noi che abbiamo fatto? Abbiamo preso la lista dei nomi veri. Di, di, di questo equipaggio perché di Cappellini parlano i libri di storia di un certo ufficiale di tiro, Lesendaston parlano i libri di storia che è diventato un ammiraglio ma degli altri no degli altri non c'è, c'è solo questa lista con la data di nascita il luogo di nascita e la funzione cannoniere, silurista, capomacchinista eccetera e queste città dell'Italia piccole cittadine della della, della Sardegna spersa, oppure molti erano campani, però c'erano molti anche veneziani e friulani, perché sono tutti luoghi dove c'è molta consuetudine con la marina. Abbiamo preso, è una specie di Spoon River, no? Abbiamo fatto parlare questi che, se non sono morti come le Zenda Stone, sono stati fortunati perché, se no, sono morti. Li abbiamo fatti parlare. Invece di dire io chi sono e che cosa ho fatto, come fa Spoon River persone però dolcissimamente anonime e quindi era prodigioso sentir parlare questi nessuno della loro vita che non c'era più, li facciamo parlare del comandante e cioè li facciamo portare avanti la storia per quel tratto in cui loro sono eh, protagonisti, ma anche fosse, e spesso è, un passaggio di un'ora e il loro sguardo, allora viene fuori anche la loro lingua, il loro dialetto, la difficoltà che qualche lettore incontra a capire tutto, eh, senza che noi gli abbiamo dato la traduzione senza italiano, sottotitoli, senza sottotitoli <ride> è, è voluta per il fatto che quella difficoltà di capirsi viene anche un po' riprodotta e se non si capisce tutto eh, così era, così era, quando invece che gli ordini e, e, e, e la guerra e la catena di comando eh, veniva fuori l'umanità, no? E, e quindi eh, la guerra il momento bellico era tenuto insieme dalla lingua italiana, dall'essere italiani e dal credere, perché questi ci credevano, nessuno era un lavativo lì. La malaria, tutta questa, questa navigazione nel Mediterraneo invece, faceva venire fuori la giovinezza, questi erano ragazzi. E la cosa che li teneva insieme, anche questa, l'abbiamo scoperta studiando queste carte, soprattutto i, le cronache che ha fatto Monelli per il Corriere della Sera, ha fatto delle cose meravigliose incontrando tutti i, i, i comandanti superstiti dopo la guerra di, di sommergibili. E tutti dicono che c'era questa specie di, eh, di consolazione quotidiana, perché questi sommergibili Navigavano in, in immersione durante il giorno, ma poi la sera, tutte le sere, tutte le notti dovevano riemergere per fare il piano dell'aria, per ricaricare le batterie, perché andavano in superficie con motori diesel e invece sott'acqua con motori elettrici. E quindi dovevano passare la notte in superficie. E allora si captava questa radio Andorra, che era una radio potentissima, di uno stato sovrano, che non poteva essere oscurata dunque, di cui si favoleggiavano ripetitori immensi in immense piattaforme nel mare, invece no, però che copriva tutto il Mediterraneo e tutte le navi in mare la notte ascoltavano la radio Andorra, che era l'unica radio al mondo che, prima guerra, non parlava di, di guerra, ma, par ma trasmetteva canzoni d'amore, per lo più americane, per lo più cantate da donne. E allora la notte questi ragazzi. Di giorno anelavano a dimostrare di essere italiani e l'unico modo era il combattimento, perché se no non si capiva. Ma alla notte ritornavano ragazzi e si abbracciavano insieme ai ragazzi inglesi, perché tutti sentivano la Andorra, almeno nel Mediterraneo, tanto che quando questi vanno fuori, riescono a passare e la Andorra non c'è più, diventa veramente dura la fase, la fase notturna, che non vedi niente, non c'è nessuno, non si combatte più. Ma che è sta roba l'Atlantico grande? In Mediterraneo c'era questo abbraccio collettivo di cui abbiamo letto e che abbiamo a, quel, a questo punto, con questo nome, cognome, data di nascita e luogo di nascita, l'abbiamo messo a disposizione di questi ragazzi che sono italiani, sono siciliani o sardi, ma sono ragazzi e hanno bisogno di tutto. Sono appena usciti dal nido. Molti hanno ancora bisogno di essere accuditi e sono lì a morire, capito? E anche quella presenza che abbiamo messo all'inizio, quella inventata, dell'infermiera, dell Anna, è proprio lo sguardo delle donne, di tutte le donne che non hanno mai capito, ma, ma che non si può risolvere in un altro modo, ma la guerra davvero che ne fa. E, che gli fanno eh, lo zaino ai propri figlioli, ma questo zaino dopo due giorni... Mh, chi te lo rifà, questa idea dell'accudimento, finisce tutto, la guerra fa finire tutto, e, e, e, e niente più, e, e nessuno più che le donne lo sa, proprio perché a loro non era nemmeno fatto, in quel tempo, il, il, il, il permesso di, di, di, di farla la guerra, quindi loro è come se fossero quelli che impazziscono dentro al sommergibile, perché la guerra non ce l'hanno, e, e, e non capiscono, allora noi abbiamo messo lì, questa ragazza che li vede partire e che si rende conto di essere tutte le madri e tutte le sorelle, tutte le morose, che non possono starci alla spezia a vederli partire e, e che però lei ha questo, questo ruolo, capito? E, e, e quindi abbiamo lavorato anche con molta tenerezza su questi personaggi, laddove dovevamo inventare, abbiamo inventato dei piccoli pezzi di strada fatti sotto la loro guida. Naturalmente però a raccontarci loro quel pezzo di comandante che li sta portando vivi e vegeti al termine di una missione, in realtà sono due, noi le abbiamo fuse insieme, per due volte l'ha fatto Todaro di salvare il nemico, che li fa passare alla storia pure loro, insomma è questo, questo cappellini è un sommergibile che, che si distingue dagli altri perché è stato onorato da queste missioni alle quali anche loro hanno partecipato. Ecco, infatti Anna, l'infermiera è quella che spiega nel libro quanto è fetente la guerra, così come la ragazza che canta e parla attraverso Radio Andorra è quella che distribuisce dolcezza uh, ai marinai a bordo del sommergibile. Eh, ecco, da quello che però diceva Sandro, ho come quasi l'impressione che noi riusciamo a essere italiani solo se c'è un evento esterno che ci spinge a, a riconoscerci in un'unica identità in qualche modo. Tu lo dicevi prima ed è un, un, hai citato un pezzo eh, del libro quando appunto a valle di tutte queste diverse testimonianze dei marinai anonimi che però hanno fatto insieme questo pezzo di storia, voi scrivete questo bordello meraviglioso e putrido che è l'Italia. La descriveresti ancora così oggi l'Italia, Edoardo? Siamo ancora quella roba lì oppure no? Sicuramente si è evoluta la modalità della convivenza per certi versi, per certi altri versi si è involuta, se non altro rispetto all'epoca c'è una scolarizzazione superiore e più persone dispongono come dire, della dimistichezza con, con la lingua ufficiale, però per me permane questa caratteristica di crogiolo, permane perché de... esplorandola molto all'Italia vedo che ad ogni, ad ogni metro c'è una differenza c'è una ricchezza che è basata su, su, proprio sulla differenza perché la differenza, l'insieme di differenze che costituisce la nostra identità che per continuarsi ad evolvere deve succhiare sempre più differenze e quindi è, eh, sicuramente è diversa però è anche come dire sempre un bordello <ride> questo soprattutto <ride> ecco eh, passiamo adesso alla fase che è quella cruciale anche perché è quella che parla di più guardate non lo so mi viene da dire che è un libro a orologeria perché eh, esce in un momento nel quale appunto con le vicende, le tra la tragedia di Cutro che, che ci ha scosso tutti e ancora quella di domenica scorsa, che mi sembra abbia purtroppo le stesse caratteristiche anche se è avvenuta più lontano dalle nostre coste. Ecco, quando ehm, il comandante Todaro affonda eh, il piroscafo cabalo, il, be il piroscafo belga, appunto eh, il piroscafo va a fondo e, e, e Cominciano però ad, ad arrivare o con le scialuppe o in acqua eh, a nuoto eh, e, i belgi che erano a bordo di quel piroscafo e, e, e Todaro parlando con sua, idealmente con sua moglie Rina eh, eh, osserva e con, con il cuore stretto dice Rina sono uomini come noi e, e lì c'è un passaggio molto molto bello in cui tutti eh, i vari componenti dell'equipaggio vedono la stessa scena, vedono arrivare verso il sommergibile eh, questi uomini come noi e cominciano a chiedere, comandante che facciamo? Comandante che facciamo? Comand e, e Todaro aspetta un po', no? C'è questo pathos che cresce, perché che, che facciamo? Andiamo via, li lasciamo? e lui dopo una, una pausa studiata forse o comunque macerandosi nel suo intimo a un certo punto dice tirateli su e vengono tirati a bordo per l'appunto è già la scelta ha tutto il carattere eversivo che si può immaginare durante una guerra e però ecco perché parlo di un libro orologeria eh, una volta che sono a bordo ragionano, so, diventano, correggetemi se sbaglio, 75 a bordo di quel sommergibile, quindi una quantità di persone che non li poteva neanche reggere quasi. E, e cominciano ovviamente eh, Todaro e gli altri a interrogarsi, dobbiamo portare verso il porto più, si il porto più sicuro e più vicino. E eh, Insomma, mentre leggevo mi risuonava tutto nella testa, tutto nella testa. Sandro anche a me. e ti dico la verità: loro che sono andati veramente nel porto più vicino, sicuro addirittura neutrale in guerra, perché questi che avevano raccolto erano dei civili. Quella era una nave civile armata, gli avevano anche sparato addosso questi civili belgi. Quindi avevano tutto il diritto di affondarli, però erano civili quindi non erano prigionieri. E la, il, il più vicino era. Santa Maria delle Azzorre che era a 600 miglia una follia ma in Atlantico sono 600 miglia non sono neanche tante e che vuol dire siccome sono sovraccarichi eccetera devono andare in superficie perché hanno 12 persone in torretta che affogherebbero tre giorni e tre notti dove vanno andate? le, le, le ONG dal da Mar Libico alla Spezia è di più, è di più di quello che dovette fare Todaro, avendo lì tutta la Sicilia, la Calabria, la Puglia, tutto, la Campania, alla Spezia, a Ravenna le hanno mandati. Ecco, lì capisci che c'è un qualcosa di perverso, perché la legge che rispetta Todaro in guerra. è anche a a tutela del salvatore, perché, guardate, io ci sono stato sulle navi ONG Open Arms è proprio piccola, le altre sono grosse, ma quelle grosse hanno centinaia di persone, ma pure la nave 18 della Guardia Costiera che fu tenuta in porto ferma per 11 giorni con l'equipaggio dentro, pure quelli che salvano, sapete, eh, soffrono. Non è che soffrono solo quegli gli altri, soffrono di più perché stanno scappando, da... ma durante un... il sabotaggio deve durare il meno possibile, perché è un trauma, è un trauma se te vedi gli occhi di questa donna che ha perso il bambino, tu te ne occupi, ma non sei un, un assistente sociale, sei un marinaio, sei una persona che non ha gli strumenti per oltre che salvarla, levarla dall'acqua e metterla all'asciutto, confortarle queste persone, che è quello che succede poi nel cappellini, perché questi ragazzi erano pronti a morire se il loro comandante gli avesse detto all'assalto, e quando glielo dice loro vanno, ma non erano preparati per convivere stretti, appiccicati, perché dentro a quella scatola di sardine non c'era più spazio, con il nemico, per loro era il nemico, questi gli avevano sparato addosso, era morto uno. Non avevano mica nessuna preparazione per fare questo. E Todaro lo sa, ed è anche un po' preoccupato, gli fa un, un discorso per, per, per fargli capire che gli ordini gli da lui ci sono. Sì, c'è la, la direttiva numero 571 dell'ammiraglio Donitz dice che bisogna lasciarli lì, ma qui c'è Donitz, no? ci sono io e c'è il buon dio che come l'ho conosciuto io, lui dice, quando ero a, a Chioggia con Don Voltolina, è d'accordo con me. Questi li pigliamo, li facciamo dormire un po' a turno, si, ci sacrifichiamo e li, li facciamo sbarcare, d'accordo? Poi, poi, dice Todaro, io risponderò a, ai miei superiori di questo che ho fatto. Ma perché? Perché tutti chiedono a lui, comandante, cosa facciamo? Comandante, cosa facciamo? Cioè, se lui gli avesse detto, sparategli, loro gli avrebbero sparato. Se gli avesse detto, gira e eh, eh, andiamo via, loro sarebbero andati via. Non avrebbero protestato perché c'è una catena di comando e lui si era meritato in anni di servizio tutta l'autorevolezza con la quale dava gli ordini perché venissero eseguiti. Quindi, comandante, che facciamo? Certo, a me suona probabilmente come comandante, non li lasceremo mica qua, però è, io sono solo un nocchiere di bordo, io sono solo, sei tu che decidi, gli ordini li dai tu, tu qui sei padre eterno che decide se queste persone devono morire o rimanere vive. Comandante, che facciamo? E c'è un altro comandante a un certo punto, che deve fare la stessa scelta ed è il comandante inglese quando una, non so come si dice, no? pattuglia, una piccola flotta di navi inglesi intercetta, perché naturalmente intorno alle isole nell'Atlantico eh, c'era movimento di navi per controllare anche se le azzore erano neutrali e lì trovano questa specie di blocco navale inglese ed l'inglese anche a quel punto si ritrova a dover fare lo stesso ragionamento, perché c'è questo... Papale Papale mi dice, io sto portando questi 26 naufraghi a terra, chiedo che mi facciate passare, stavano sparando, eh, questi, eh, che cessiate il fuoco, che ci fate passare, con la calma dei forti. Todaro, senza neanche parlare l'inglese che sapeva, perché tanto diceveste la conoscono bene l'italiano, dovevano fare le comunicazioni con la base in sardo campidanese per non essere intercettati, quindi lo, sa lo sanno, glielo dico in italiano. E, e, e fatevi per piacere fatevi da parte che dobbiamo passare e questo altro comandante eh, che è il secondo comandante che, che figura in questa storia e eh, cosa deve fare lo deve, li deve sparare lo deve affondare ammazzando non soltanto i 70, i, i 70 italiani 50 italiani ma i 26 anche naufraghi no anche lui dice cessate il fuoco li fa passare e e, e si compie questo, questo gesto che da individuale diventa collettivo, diventa collettivo, tutti si salvano in quel gesto lì. Ed è una bolla che dimostra in piena guerra ed è un fatto vero, se l'avessi dovuto inventare per dare un, un messaggio non ci sarei arrivato a inventare una cosa del genere. Invece, in piena guerra si crea una bolla e ci si accorge che sono tutti d'accordo. Se ne stanno dando di santa ragione, se ne daranno per 5 anni in maniera atroce e tutto quello che volete, però se c'è un'occasione, anche soltanto per 24 ore, di farci vedere gli uni con gli altri, che siamo marinai, quindi rispettiamo la le legge del mare, siamo uomini e rispettiamo l'umanità degli altri, lo facciamo. Dopodiché si ricomincia a fare quella fetenzia che è la guerra e che... Soprattutto per i nostri ragazzi è stato un disastro, sono stati quasi tutti ammazzati, I, i, i, i sommergibili sono stati quasi tutti affondati in una poi successione di sconfitte, di disfatte che fu spiegata, alla fine è stata spiegata, dal fatto che gli inglesi avevano, non riuscivano a decodificare il sardo campidanese, però avevano decodificato quel codice enigma dei tedeschi con Alan Turing, quella roba là e quindi sapevano dove si trovavano le navi molto semplicemente io ho anche letto delle cose che ci sono state dopo di questi eh, fascisti irriducibili che non volevano ammettere che l'avversario ci fosse stato superiore non fosse altro per questo e che hanno accusato per anni i loro eh, i comandanti, gli ammiragli, di avere loro detto al, al, agli inglesi dove si trovavano le navi per farsi ammazzare, per farsi ammazzare i ragazzi, cioè a non voler uscire da quella pozza anche quando quella pozza era prosciugata, come hanno scelto di fare alcuni, si è rimasti in quel torto che finché era... Il tuo paese, il tuo popolo ha eletto questo primo ministro, insomma, avrà torto, ma io lo, lo servo. Come fa? Todaro. Ma dopo no. Dopo quando si è visto che è finita, co tu continui a servire quello? No, lo dico perché oggi c'è un manager che si è dimesso perché l'hanno beccato, <ride> che aveva copia e incolla il discorso di Mussolini che si accolla la responsabilità dell'omicidio di Matteotti e lui dirigeva un'azienda di comunicazione, ma siamo matti, ma le stesse parole ha sostituito a fascismo I3, era Istat, i tre, perché Istat erano tre aziende tre importanti I, sì, sì. ma che siamo matti davvero ma con tutto quello che puoi copiare e incollare, già fai una figura di merda se ti beccano a, a copiare e incollare Gandhi ma te vai a coppiare il controllare Mussolini. Ma è chiaro che ti butti, ti butti da solo nel cesso. Non è possibile che ci sia ancora gente che. Vuole quel torto, lo vuole ancora addosso quel torto, ce lo siamo levati onorevolissimamente perché, perché non li abbiamo ammazzati tutti come chiede quel contadino in quella memorabile pagina di, di, di Fenoglio di una questione privata che si raccomanda a Milton, il quale sta pensando tutt'altro, pensando a, a, a, a Flavia e al fatto che possa aver fatto l'amore col suo amico, però questo gli dice, ammazzatevi tutti, ammazzatevi tutti, non ne deve rimanere uno, devono morire i preti, tutti devono morire, dovete uscire da questa guerra, da, da, da, quando avrete vinto, con sporchi di sangue fino alle ascelle, gli dice, e in quel momento tu non li puoi dar torto a quest'uomo, che è lì che sta guardando i fascisti, cosa fanno perché se vengono verso di lui razzieranno la sua casa, la sua cascina. Però pochi anni dopo questo stato d'animo che Fenoglio riporta, noi abbiamo, abbiamo, eh, abbiamo varato una delle più belle e delle più eh, evolute costituzioni, abbiamo abolito la pena di morte, non li abbiamo ammazzati tutti, li abbiamo anche lasciati liberi un po' troppo presto perché Junio Valerio Borghese forse tenerlo un po' più al gabbio <ride> avrebbe fatto meno danni ma insomma abbiamo dato una lezione abbiamo sconfitto quel torto con la ragione alla fine la ragione ha prevalso e quindi questa cosa che eh, non, si ri, non, non si accetta non si accetti che c'era un torto e c'era una ragione e non ci si pacifichi mai per me è veramente, ma come ancora con Mussolini? Ma, ma non ci posso credere. E invece oggi, a parte la russa, ma, zico, ma ancora con Mussolini, ma perché? Questa è una domanda che non so rispondere. <ride> Beh, eh, io... <ride> ha, preso, ha preso un po' la mano. Sì, ma possiamo, ce la possiamo permettere, Edoardo, una piccola digressione sul fascismo. Ehm... Eh, mm. Io non penso che, eh, per essere chiari, eh, con la nuova stagione politica che è cominciata eh, ci siano le camicie nere che si preparano a marciare su Roma. Però mh, succedono cose, succedono fatti, e voglio sentire anche appunto, su questo Edoardo cosa pensa, che mh, ti fanno venire qualche dubbio, no? ma non pensando che l'Italia possa scivolare di nuovo nella dittatura non è questo il punto è la difficoltà e, e, e l'importanza di questi libri secondo me mh, che risalgono ad una stagione precisa della nostra storia è legata proprio a questo eh, mh, la nostra difficoltà a, a, a riconoscerci in una memoria condivisa e eh, in una storia condivisa la, la storia cantava il grande De Gregori la storia dà torto e dà ragione e, e, però in sede storica il torto e la ragione si possono attribuire, no? Si devono attribuire, perché se non c'è questo passaggio, appunto, può succedere che un manager di un'azienda eh, prenda poi il testo appunto di, di, di Mussolini su Matteotti, non una roba che riguardava le bonifiche dell'agropontino, no, l'assassinio di Matteotti. Allora, questo è solo l'ultimo degli episodi, ma se vogliamo ripercorrere eh, quest'ultimo periodo e questi ultimi mesi gli episodi ce ne sono tanti lo accennavi tu Sandro eh, abbiamo un presidente del senato è la seconda carica dello Stato che conserva eh, nel suo salotto di casa il busto di Mustolini e non lo rinnega anzi lo rivendica è andato a Gerusalemme a Yed Vashem nel museo della Shoah dove arde la fiamma eterna e imperitura in, in memoria dello sterminio degli ebrei Fini l'aveva fatto 15 anni fa uscendo da quel museo e dicendo da quel, sì, museo, chiamiamolo museo, chiamiamolo museo. E, e, e dicendo una parola definitiva che sembrava definitiva e cioè il fascismo è il male assoluto e la stessa domanda è stata fatta a, a, alla russa all'uscita da Yed Vashem e lui ha detto questa domanda non rispondo è scappato via allora per carità, sono Dopodiché tutte cose. Dopodiché questi poi fanno il karaoke e cosa cantano? De Andrè. Ecco. Sì. La canzone di Marinella che muore per annegamento, eh, tra l'altro. Cioè, allora c'è qualcosa che ci unisce tutti, De Andrè. Bene, allora, bene. Se siamo tutti d'accordo su De Andrè, sai calci in culo che partono? Ma veramente. <ride> Perché dobbiamo seguire De Andrea, allora se dobbiamo seguire il suo Magistero, visto che vi piace che lo cantate anche in un momento così, così eh, disastroso, bene, andiamo dietro a De Andrea, vai, ci penso io. Edoardo, che dici di tutto questo, di questa parte del ragionamento che stiamo facendo? La percezione è che ci sia una sorta di legittimazione dell'idiozia, io penso che sì, andiamo ad interrogare eh, l'innominabile manager. No, sarei molto curioso di una chiacchierata, perché mi, mi sembra che eh, il gesto abbia assunto i toni della marachella, come se non, avesse, non ci fosse la percezione della gravità di certi gesti, e, però poi eh, fanno male davvero, fanno male lo stesso. E quindi è, la cosa che più mi spaventa è questa attitudine superficiale a generare gesti che fanno male. E da un lato mi spaventa dall'altro eh, mi fa nutrire la speranza che questi gesti che sono epidermici o comunque spasmi eh, possano essere debellati più facilmente che se fossero invece radicati in un pensiero profondo. e del karaoke che mi dici? Eh, dico imbarazzo basta solo questo eh? Mi sembra semplicemente che eh, c'è ecco, una questione estetica legata al gesto politico che va tenuta in grandissima considerazione. Quando l'estetica è goffa ed è quando l'immagine è brutta e intollerabile, anche il pensiero è brutto e intollerabile. Quindi, questi, questi corpi eh, che si muovono sgraziati, questi, queste, queste intonazioni, queste vociacce. Sì, come vociacce mm. improbabili, questi, queste, questo ingobbirsi. <ride> come non so per, per creare quale tipo di sonorità strana baritonale ma emette più che altro un suono viscerale ma che dovrebbe essere espulso non dalla bocca ecco tutto questo genera un'estetica intollerabile e questo, questo mi fa, mi, come dire, mi disgusta io eh, aggiungo, eh, ti rilancio la palla Sandro, eh, quello che io vedo e temo per alcuni versi, mettendo insieme anche eh, i fatti di cui stiamo parlando, è la grande banalizzazione che noi rischiamo di fare di certe cose. No? Ripeto, premesso che, per tornare al fascismo, nessuno immagina che stiamo per scivolare di nuovo nella dittatura, però... Questa tendenza a voler considerare qualunque episodio di questa natura, appunto dal manager eh, eh, che, che fa il copio in incolla del discorso di Mussolini alla russa che c'è il busto, eh, e, poi e Il macchina scegli... di Firenze. Ma eh, esatto, le, le, i, i, diciamo le risse e le aggressioni squadristiche fuori dalle scuole, che vabbè ma insomma una ragazzata, eh. sono risse tra studenti. Il karaoke, eh, vabbè, ma no, che, che non si può manco fare il karaoke adesso? Ma eh, come senza capire che lì il problema, o con tutta evidenza, non era che il presidente del consiglio e il suo vicepresidente del consiglio facessero il karaoke. Il problema non è quello che hanno fatto quella sera, è quello che non hanno fatto nei giorni precedenti. Perché se mh, il giorno prima, quando sono andati a Cutro, avessero avuto la pietas di deporre un fiore su quella spiaggia o di fare una carezza ai poveri sopravvissuti di quella tragedia, e vabbè, dopo, la sera dopo, c'era il compleanno del capitano, no il comandante, il capitano, e vabbè, facciamo pure il karaoke, forse sarebbe. non se ne sarebbe accorto nessuno, probabilmente. Magari cantando Povia Ecco, magari volta. sì, ma poi sarebbe stato meglio. C'hanno Povia cantarsi. Eh. <ride> povia. Ecco, però no, alla fine non è questo il vero problema: cioè che finiamo per banalizzare tutto e nella grande banalizzazione eh, appunto possiamo diventare qualunque cosa, eh, ma tu ricordi però a Arendt quanta, quanta um, ostilità incontrò quando, quando lei osò, dopo aver seguito tutto il processo, a Eichmann forse sbaglio il nome, ma insomma. È un problema più grosso, la mia memoria sta andando e quindi sarebbe il meno. Comunque, eh, quando coniò questa cosa della baranità del male, non, non, non fu certo presa bene da nessuna delle vittime di quel male. Tant'è vero che ancora, ancora in Israele si vogliono sentir dire che è il male assoluto, ma lei con uno sguardo molto moderno, devo dire anche quasi preveggente, Aveva capito, avevo visto in questi uomini che esercitavano questo male assoluto quotidianamente una banale routine, come farsi la barba. Ed era l'unico modo per cui queste persone potessero farlo, perché, vabbè, i gerarchi erano quasi tutti psicopatici marci veri, e va bene. Quando sei psicopatico, poi tu sei schizofrenico, vero come Goebbels, è difficile fermarti, no? Sei al comando. Ma tutti questi sottoposti che poi a Norimberga ci sono tutti sempre giustificati dicendo: Io ho eseguito degli ordini. Sì, ma l'hai eseguiti ogni giorno per tre anni e sapevi benissimo cosa succedeva a questa gente. Così come ogni giorno per tre anni ti sei fatto la barba, ti sei. Hai avuto cura della tua persona e dei tuoi bambini perché ci vivevano tra l'altro, no? E tra l'altro c'è stata Norimberga, non ce la siamo sognata, eh? Non siamo ancora qui a aspettarla norimberga c'è stata, c'è stata. Poi naturalmente c'è stato anche la caccia al nazista fatta dal Mossad, e, e sono tutte cose che adesso alimentano più che altro per fortuna. La, la, la, la, il nostro immaginario letterario, cinematografico ma c'è stata Norimberga tra l'altro Dönitz che è l'ammiraglio che ha dato del Don Chisciotte dei mari a Todaro mentre Todaro si becca le medaglie lui si becca dieci anni a Norimberga non per aver partecipato all'olocausto perché comunque eh, lui non, non aveva fatto parte era un ammiraglio ma per come ha combattuto in Atlantica proprio per il modo in cui ha condotto i combattimenti evidentemente diverso da quello che teneva Todaro ah, io credo che insomma eh, riuscì oggi sono molto orgoglioso perché sul Corriere della Sera c'è tra l'altro il primo vero editoriale mh, che le canta giuste secondo la mia opinione a questo, a questo governo così così in, inaccettabilmente incerto di fronte alle tragedie e che ridice per l'ennesima volta, rimette per l'ennesima volta la chiesa al centro del villaggio e spiega cosa si sarebbe dovuto fare, cosa non si è fatto, bla bla bla, il concetto di soccorso, soprattutto in mare, che è centrale, e lo chiude menzionando Todaro, senza menzionare il libro. Ma qualcosa mi ha fatto molto più piacere che se avesse menzionato il libro, perché uno diceva, vada lì, fa il Corriere, fa pubblicità al libro del collaboratore. No, che sia entrato un po' in circolo l'esempio di Todaro, è esattamente ciò che mancava, perché noi non lo sapevamo. Deve essere scritto sui libri di scuola, come Enrico Toti con la, con la stampella. C'è Todaro, quando non sai bene come, come orientarti, c'hai Todaro. Cosa ha fatto Todaro? Così, quindi si fa così. Perché l'ha fatto? Perché siamo italiani. Banalizzare anche il bene ogni tanto per combattere la banalità del male non sarebbe male. Cioè, stare troppo profondi quando il male sguazza in superficie. Facciamo una cosa che valga, sì, il nostro libro è un libro, ma facciamo un paragrafetto per, per le scuole medie su Todaro, ok? Quello serve, serve molto perché... Perché un bambino di 12 anni che sente il telegiornale dice ma come ho studiato ieri che si è pure il nemico e qui lasciano schiantare contro la costa, capito? Allora io penso che sia anche quello che noi ci raccontiamo, noi siamo anche quello che noi ci raccontiamo di essere e c'è questa cosa anche un bel pezzo di Manconi c'è oggi che dice che che questa è un'automanipolazione di molti della destra che a furia di ripetersi queste cose veramente sciocche poi finiscono per crederci davvero si autofanno il lavaggio del cervello che è una, una delle operazioni più stupide che si possano fare ma ahimè quando ha luogo tu non la, non la combatti altro che con armi altrettanto stupide devi riuscire a trovare una maniera di contrastare quella stupidità, eh, senza fare il famoso discorso «Ah, sono ignoranti, ah…» No, lì è, è, un, è una specie di, di, di cosa che non funziona perché non ci rimetterebbe nulla nessuno a riconoscersi in Todaro, nessuno. Come nessuno ci, si, ci, ci perdeva nulla tra tutti i ragazzi che erano lì e che dovevano sacrificarsi per eseguire il suo ordine. Alla fine sono stati tutti ricompensati. E il fatto che sono ricompensati è dato anche da questa italianità che altrimenti è difficile da trovare. Sì, le partite di calcio, eccetera. La Marina italiana è fonte di italianità per tutti, non solo in questo episodio, anche in altri episodi dei quali io spero si occupi qualcun altro, vorrei occuparmi non solo di Marina, ma se no bisogna farlo, per esempio la butto lì, non sto a perdere tempo a spiegarlo, chi se lo ricorda se lo ricorda, l'operazione dei boat people nel 78, due assetti navali italiani importanti mandati nel Mar Giallo da chi? Da Andreotti, e da chi? Da Cossiga, e mille, più di mille boat people, cioè vietnamiti cacciati dal Vietnam perché compromessi con gli americani, e lasciati lì perché nessuno li prendeva, nessuno nella Malaysia, nell'Indonesia, nell'Australia, neanche meno, e nessuno dall'Europa. Si fresero noi e si sbarcarono a Venezia con il porto di Venezia che li accoglieva con le sirene. Era il 1978, erano Andreotti e Cossiga ma è possibile che non arrivi a capire che il patriottismo vero quello in cui ci si riconosce fa molto più consenso del cattivismo che non so forse gli normani ma non lo so gli unni ma, ma perché ti devi riconoscere questi qua quando hai Andreotti ti dico Andreotti oh erai, non mi ha detto Don Milani Perché? ho detto Andreotti Vabbè, insomma torniamo Bisogna tornare ad Andreotti, ma eh, insomma eh, torniamo alla questione fondamentale che secondo me è la memoria condivisa perché poi ecco molte delle cose che, che Sandro diceva eh, potremmo prevenirle o curarle con una buona scuola no? perché poi educare i giovani a questi valori attraverso i fatti della storia sarebbe, sarebbe fondamentale. Torniamo però un attimo, volevo sentire Edoardo su questo, il passaggio chiave del libro, no? appunto quando eh, il sommergibile passa tra, tra la flotta inglese e il comandante inglese, io pensavo che lo foste romanzescamente inventato. Ci siamo ma... inventati le sirene. Ecco, quello perché mi ha colpito quello, è che il comandante inglese che dice fermatevi e suonate le sirene mentre passa per salutarlo. Oggi la guerra è sospesa e poi, e poi Todaro uh, parla idealmente di nuovo con la moglierina e dice oggi è, una è un giorno fausto, noi e i nostri nemici insieme ci siamo salvati. Però Edoardo appunto voglio tornare a quel tema là perché eh, la cultura del mare in questo libro... Eh, che poi diventa um, um, umanesimo possiamo definirlo no? eh, ho come l'impressione che ce la siamo un po' dimenticata mm, Todaro dice così si è sempre fatto in mare e così sempre si farà e coloro che non, la far non lo faranno saranno maledetti vuol dire che oggi siamo un po' maledetti noi non lo fa il maledetto Che esista una legge non scritta e superiore a tutte le altre leggi scritte alla quale ci si debba uniformare è, una... è qualcosa che rassicura anche l'essere umano in guerra gli esseri umani in guerra si sa si, si ammazzano gli uni con gli altri però che esista un momento, una circostanza in cui le armi vengono deposte per, uh, per essere conformi a quella legge questo è qualcosa che ci fa ricordare anche in guerra di esseri umani. Noi abbiamo scelto la guerra perché è il luogo in cui il conflitto non è latente, come è latente il conflitto diciamo della quotidianità borghese, ma si esprime in tutta la sua efferatezza, in tutta la sua cattiveria e potenza devastante. Però abbiamo immaginato che davanti... Al gesto di un uomo che dice: Io questi qua li sto portando in salvo perché? Perché si fa così in quest'idea di essere italiani, nell'idea di essere umani, ovviamente. Questo è il motivo per cui eh, anche gli attori belgi hanno partecipato con entusiasmo alle, alle riprese del film, l'attore inglese massimamente inglese ha partecipato con entusiasmo alle riprese del primo perché in questo Siamo italiani riecheggia qualcosa che significa siamo umani e, e tutti quanti si possono riconoscere. In quel momento in cui ci fermiamo e non ci ammazziamo, perché saremmo ammazzando qualcuno di inerme. Non so quante volte statisticamente eventi del genere durante le guerre si siano verificati però a volte è successo e quando è successo i nemici e gli amici si sono salvati almeno per un momento e la maledizione è una cosa pesante soprattutto perché è efficace e, e cos cosa è maledizione? Quale, lasciamo stare chi? Ma quale gesto è maledetto? Il gesto maledetto è il gesto che non si conforma a questa legge universale. Sì, voglio chiedervi ancora un una cosa. Su questo, usando due, due eh, slogan, un mantra molto diffusi in questo momento, no? mm, eh, che non è solo propaganda, perché dietro c'è un problema reale, Intendiamoci. io cerco sempre quando si ragiona di, di queste tragedie, di distinguere le due fasi, no? uh, perché di fronte al fenomeno migratorio uh, la reazione è questa, perché si dice non possiamo accoglierli tutti. La scissione diciamo, etico-morale che io pretendo è questa, cioè intanto li salvi, poi quello che succede dopo lo vedremo, ma intanto il tuo dovere è salvarli tutti, tutti. Poi dopo vediamo se li accogliono o non li accogli, ma intanto li salvi. E questo è, è il primo aspetto. E il secondo aspetto, che è anche questo molto ricorrente nel linguaggio di questa stagione, è eh, non devono partire, aiutiamoli a casa loro. Sandro, eh, eh, come funziona, funziona questa narrazione? E qual è quell'alternativa però? Perché poi è anche legittimo chiedersi eh, come si gestisce un flusso migratorio che ha, secondo me, a che fare con le epoche storiche, no? eh, per cui pensare di fermare il mare con un dito è illusorio, ma tuttavia anche cercare di, ripeto, gestire il fenomeno è forse altrettanto obbligatorio per chi amministra la cosa pubblica. Cosa pensi? Io penso, quello che diceva prima Edoardo, che non solo questo governo, a dire la verità, ma i governi che si sono succeduti negli ultimi anni, quando questo fenomeno ci ha, ci ha colpiti, perché questo fenomeno della migrazione continua da tanto tempo, la migrazione interna tra stati africani è una cosa incessante, milioni di persone che si spostano da, da, da un, un paese all'altro, nell'Africa, eh, lo dice è ancora attuale. Eh, I profughi afghani che dal confine si spostarono nell'Iran. Diceva Battiato 30 anni fa o 40, e ancora oggi ci stanno i profughi afghani che dal confine si spostano nell'Iran. Cioè, questa cosa è, è, succede a noi adesso, ma è sempre continuata a succedere in tutto il mondo, perché appunto la migrazione è il gesto eh, più diciamo il più comune del, di tutto il creato di tutte le, le, le, le forme viventi, non solo dei mammiferi no, perché i germani continuano a passare di lì se dopo un po' imparano che ti stanno aspettando dentro le botte e te sparano no, perché, perché? comunque ci arrivano là, qualcuno morirà va bene, ma, ma il nostro obiettivo è arrivare là e ci arriviamo ok? Allora queste sono cose Molto strutturate, molto serie, e noi gli rispondiamo con una superficialità che non tiene proprio conto di niente, la lingua che viene usata. E quindi i concetti che portano questa lingua sono totalmente inutili. Cioè combattiamo gli scafisti, gli daremo, no? Come dice, eh, gli daremo eh, la caccia in tutto il globo terracqueo Agli scafisti, ma gli scafisti sono dentro lo scafo li trovi lì, scappano a nuoto se sono scafisti. I più delle volte sono dei poveracci di migranti ai quali viene data una bussola in mano perché sono più svegli e gli danno il timone. E questi sono scafisti? Ci sono i trafficanti. I trafficanti è un altro discorso, ma non li trovi in barca. Li trovi per esempio 15 giorni fa uno era seduto davanti al ministro Piantedosi da pari a pari perché era il ministro Trebelsi, ministro dell'interno libico, che ora è al gabbio in Francia perché l'hanno pizzicato con una valigia piena di soldi contanti. Perché lui sarà anche ministro, però il suo lavoro è trafficare. E trafficare in tante cose, tra cui anche uomini. Allora, vuoi il globo terracqueo, Ma se vai in Libia e dici, senti te, invece di riceverti da pari a pari, come si deve, a un ministro e non considerare nemmeno i parenti delle vittime, cominciamo a, fa a fare la guerra a questi, ma noi gli diamo le motovedette, i soldi, a questi che sono i trafficanti, per l'iniziativa di Minniti, mai, mai interrotta da, da, da, dai ministri successivi, quindi... Beh, bene chiamare in causa anche i precedenti ministri che hanno responsabilità. Noi traffichiamo con i trafficanti. Allora, se dici eh, globo terraqueo, vabbè, allora, nello scavo, abbiamo detto nello scavo, perché è sotto scorta? Poi vai in Ucraina, dice, vabbè, la scorta dice, aspetto qua, vai, eh, vai in Ucraina, poi torna. Ma quando è in Italia sta sotto scorta, perché? perché lui ha smascherato con delle inchieste giornalistiche fatte coi fiocchi i nomi e i cognomi di questi qua, tra cui c'è pure Sto Trebelsi, gente potente che potrebbe benissimo eh, prezzolare un comando per farlo fuori a Como, dove vive, o... e quindi viene dalla magistratura, perché è la magistratura che decide, no? Il governo sulla protezione, dalla magistratura è stato messo sotto protezione, no? Questo... Ha, ha dichiarato guerra ai trafficanti, nell'unico modo in cui può farlo un giornalista, raccontando, documentando e, e dimostrando chi sono, facendo i nomi, eccetera. Perché noi ce la prendiamo con questi scafisti, scafisti? No, l'abbiamo capito già ai tempi degli albanesi che gli scafisti non sono il problema, che il problema sta là, su quelli che te li mandano. Poi adesso c'è la brigata Wagner, che adesso danno la colpa alla brigata Wagner cioè è una roba che veramente uno dice scusa ma da su cosa lo basi questo che stai dicendo Co su cosa basi che le ONG sono il taxi del mare che si danno appuntamento con i traffici dove cazzo la trovi una pezza d'appoggio ci hanno provato a fargli dei processi non sono stati manco istruiti i processi hanno detto vabbè abbiamo perso tempo perché le ONG sono le uniche imbarcazioni che rispettano tutte le leggi scrupolosamente tutte anche quelle inutili chiamare la guardia costiera libica è inutile perché questi si è visto domenica eh, quindi loro lo fanno, loro lo fanno, perché lo devono fare, fanno tutto, e non sono mica fessi, e lo documentano, perché a bordo ci stanno sempre troupe televisive americane, spagnole, italiane, Richard Gere, un Gasol, e eh vabbè, non è per farsi grandi, è perché la testimonianza di queste persone, o professionisti, o delle figure, un po' varrà, no? perché se no devi dire che pure loro sono, sono d'accordo con i trafficanti, no? E questi ci sanno fare e in questo momento l'unico che sta sotto processo è il ministro allora de dell'interno, oggi delle infrastrutture, Salvini, in un processo contro di lui, intentato da Open Arms per sequestro di persona, li ha tenuti 12 giorni sotto il sole a non farli scendere, ecco eh, della gente che aveva bisogno di cure perché veniva da una terribile esperienza. Quindi, al momento, con tutti i tentativi che sono stati fatti, basati sul niente, di criminalizzare le ONG, l'unico che sta subendo un processo è il persecutore. Questo mi fa sperare anche che la magistratura sia orientata nel modo giusto. Però, no, però, è quello, Massimo. Cioè, il problema è la totale inadeguatezza delle persone che possono anche non avere letto Conrad e Lord Jim, se no dice ah è radical chic che parla sempre. Sì, sono radical chic e quindi ho letto Conrad e ce lo so fare. E lì capisci subito perché in mare si deve salvare la gente, perché la maledizione che c'è qui alla fine è quella di Lord Jim, no? È quella lì. E, e, però lasciamo perdere la letteratura e la roba radical chic. Parliamo da, da uomo a uomo, no? Ecco, allora te stai finanziando quelli che la libera stampa italiana ha già, non solo italiana, ha già identificato come responsabili di traffico di armi, di droga e di esseri umani, ci stai facendo degli accordi che ti dovrebbero permettere di dire «Ah, vedi?» adesso partono meno, non è che ti stai occupando di loro, li stai rinchiudendo in un lager dove questi sono in totale balia di vestiti, sono sadici spesso, e quindi hai, tu fai questo. Dopodiché non ne azzeccano una, ma non ne azzeccano una perché su qualche cosa ti devi pure appoggiare, no? Se fai, se fai un discorso bisogna pure che tu l'appoggi su qualche cosa, non è che puoi fare un discorso così a capocchia, sei un ministro, rappresenti l'Italia, non puoi fare così, non puoi, è il disonore, perché Trump era un problema? non erano mica tutti i radical chicchi gli americani, però lui copriva di disonore l'America, con quelle uscite con quei discussioni, che poi la sua politica alla fine non è mica stata tanto diversa dagli altri presidenti democratici o repubblicani, era quello che diceva, era quello che diceva che la massima insicurezza de, dell'uomo di Stato eh? eh? perché, cosa dice Pilato quando gli dicono eh, che, che deve modificare il suo quel che ho detto ho detto e basta, perché comando io ragazzi, non è che dobbiamo stare a discutere a spiegare, e invece dai, tutte queste parole che sono parole che auto, ma proprio veramente eh, lo dice Manconi oggi eh, questa automanipolazione che è veramente boh, io non lo so, ma che bisogno c'hanno? ma che bisogno c'hanno? cioè hai vinto le elezioni C'hai un, una parte conservatrice in Italia che ha sempre vinto le elezioni adesso ce l'hai in mano te non c'è più Andreotti, non c'è più tutta la gente che ti facevano trottare via via via lontano, però fuori dalla porta lì, lascia fuori, non entrare nemmeno. E gestivano loro quel consenso lì. Adesso ce l'hai te, ma chi te lo fa fare? Ma perché? E io questo non lo capisco, perché mi fa molta paura, mi fa più paura del fascismo. Mi fa paura questa Pressapochismo, questo non portoquaism, questa cosa dice ma io la dico, ma come la dici? Pensaci, pensaci dieci, dieci secondi prima di dirla: No, la dico, la dico, la dico, la dico, e la dici, ma no, sei il ministro, ci copri di disonore a tutti.